Il piano aria PAIR è lo strumento con cui la Regione Emilia-Romagna mette in campo una importante serie di misure per il miglioramento della qualità dell'aria. Lo scopo è quello di far rientrare il livello delle sostanze inquinanti nell'atmosfera all'interno dei limiti di sicurezza fissati dalla normativa europea. Con il PAIR si vuole quindi proteggere la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente. Dal 2001 al 2014 si sono già ottenuti importanti risultati, alcuni degli inquinanti più pericolosi sono già ampiamente rientrati entro i limiti di sicurezza, come ad esempio l'ossido di carbonio, il diossido di zolfo e il benzene, ma molto va ancora fatto per abbattere il particolato atmosferico PM10 e 2,5, gli ossidi di azoto e l'ozono. Il particolato è ritenuto dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro un responsabile diretto dello sviluppo del tumore al polmone. Prioritario quindi abbatterne la produzione, soprattutto nelle grandi città. Il PAIR introduce in modo strutturale 90 misure con effetti diretti sulla vita e le abitudini di tutti noi. Tra le misure principali sono previste l'ampliamento delle aree pedonali delle zone a traffico limitato e delle infrastrutture per la mobilità ciclabile, la limitazione progressiva dell'accesso ai centri abitati per i veicoli più inquinanti, principalmente i mezzi diesel, la riqualificazione dei servizi di trasporto pubblico, la promozione della mobilità elettrica, la riduzione dei consumi e l'efficienza energetica la razionalizzazione della gestione delle merci, l'aumento delle aree alberate e delle infrastrutture verdi in città e nelle aree periurbane, la regolamentazione della combustione di biomasse, lo sviluppo di progetti di ammodernamento ed efficientamento energetico del settore agricolo e di quello industriale. Nel 2010 il 64% della popolazione regionale era sottoposta a più di 35 situazioni di superamento dei limiti nel corso dell'anno. Entro il 2020, attraverso il PAIR, vogliamo portare questa percentuale a zero, liberando l'aria per tutti. Le informazioni sulle misure previste, i dati e le statistiche sulla qualità dell'aria sono reperibili sul sito liberiamolaria.it We'll